Non avevamo dato indicazioni particolari per i vari sindaci, ovviamente annotiamo che c'è una voglia di cambiamento anche in Regione Emilia Romagna, questa voglia di cambiamento va interpretata e noi ci candidiamo anche noi nelle prossime elezioni sicuramente ad interpretarla.